Bentornati amici di Le Cosimo, oggi siamo in compagnia del colonnello Calcagni, ufficiale dell'esercito italiano e anche campione parolimpico plurimedagliato. Il colonnello è, ha partecipato a delle missioni nella penisola balcanica che gli hanno, gli hanno recato dei danni a causa delle proprietà dell'uranio impoverito e ad oggi si ritrova con un'invalidità del 100% riconosciuta dallo Stato italiano a seguito di, di diverse battaglie. Colonnello, cos'è che l'ha spinta ad andare avanti nonostante le diverse difficoltà che ha trovato sul suo cammino, sia a livello fisico ma anche a livello mentale forse in questo caso? Sì, indubbiamente le difficoltà non sono soltanto fisiche e non bisogna essere solo forti fisicamente. Ma bisogna avere ancora più forza a livello mentale perché è proprio il dover affrontare una malattia che è devastante, che coinvolge praticamente tutti gli organi del mio corpo e che è degenerativa e reversibile, quindi ogni giorno ti toglie qualcosa che non tornerà più e che lentamente ma inesorabilmente ti porta verso la fine. E per cui bisogna essere veramente molto motivati, trovare energie vitali in quello che riesci a fare ancora e nonostante tutto quotidianamente, e valorizzando quello che ancora ti rimane, puntando a degli obiettivi, cercando di dare il tuo messaggio di inculcare anche agli altri quel mai arrendersi che mi ha permesso di continuare a vivere continuare la lotta contro la malattia e anche spesso contro la burocrazia che ammazza più della malattia stessa questo mio portare il messaggio soprattutto tra voi giovani che siete il nostro futuro per me è veramente importante, mi dà un entusiasmo e una linfa vitale che è determinante nella mia battaglia quotidiana e soprattutto nelle terapie quotidiane che proprio per la quotidianità, un po' come la goccia che lentamente riesce a perforare anche la roccia quelle terapie che quotidianamente veramente ti portano allo sfinimento. e Invece se riesci a trarre qualcosa di positivo anche da, dai problemi, ed è quello che io cerco di fare costantemente, beh, posso dire ben venga anche la sofferenza. Se poi questa mia sofferenza è l'esempio quotidiano che cerco di dare soprattutto a, a voi giovani, da risultati importanti o mi dà riscontro che effettivamente riesco ad aiutare ancora tante persone e addirittura nonostante non volo con il mio elicottero e non porto soccorso più con un elicottero riesco a salvare ancora qualche vita umana Beh, questo sicuramente mi dà una straordinaria forza sovrumana non a caso qualcuno mi soprannomina alieno e questo mi fa andare avanti ancora a testa alta e dignitosamente. Lei è anche un eccellente ciclista, probabilmente avrebbe potuto anche avere una carriera da professionista in questo ambito senza troppe difficoltà. Se le dessero la possibilità di tornare indietro, lei cambierebbe la sua scelta o rifarebbe tutte le, le, le stesse scelte che l'hanno portata ad essere l'uomo che comunque è oggi? Premesso che indietro purtroppo non si torna mai, ma dobbiamo comunque continuare ad andare avanti, guardare avanti e non soffermarci al momento, ma puntiamo comunque avanti, ed è quello che io cerco di, di fare puntando degli obiettivi, e obiettivi che ti tengono anche veramente in vita, perché se non hai degli obiettivi non, non puoi sopportare così tanta sofferenza, non puoi superare tante difficoltà. Ma se io voglio arrivare quest'anno, in settembre ci sarà il campionato del mondo in Olanda e poi l'anno prossimo, quindi ormai siamo alle porte delle Olimpiadi di Tokyo, se io veramente voglio arrivare lì e rappresentare l'Italia, mettermi ancora in gioco e dare lustro alla nostra nazione, beh, devo passare anche attraverso questa quotidianità che è difficile per chiunque da sopportare, da affrontare, da superare, ma per me ormai è, è normale. Quello che io faccio vedere e che faccio apparire agli occhi degli altri come semplice in realtà non è così tanto semplice sono io che lo faccio con naturalezza. Ma la mia fortuna in questo è che io non sono diventato un atleta paralimpico a causa di una infermità, ma io ero già un atleta, come hai detto tu prima, avrei potuto farne un mestiere, avrei potuto fare il professionista perché mi hanno offerto l'opportunità di firmare dei contratti per fare il ciclista professionista ma io ero un pilota ero un ufficiale dell'esercito e quello che ho scelto di fare ho scelto di dedicare la mia vita agli altri e quindi non potevo assolutamente smettere di fare il pilota soltanto per coronare magari un sogno di fare il ciclista professionista Il ciclismo era una passione l'ho sempre fatta benissimo eh, ad altri livelli riscuotendo risultati sia in campo nazionale che internazionale di massimo livello e questo mi ha aiutato nella malattia senz'altro ad adattarmi eh, sfruttando quello che ancora il mio corpo riusciva a fare anche grazie a una straordinaria esperienza e soprattutto a quella forza mentale che io dimostro quotidianamente ti può permettere di andare oltre l'ostacolo, oltre ogni limite. Un'ultima domanda, lei in questo momento sta indossando una giacca dell'aeronautica militare, ehm, una giacca dell'esercito. Probabilmente se fossero stati tutti messi a conoscenza dei rischi che si correvano durante le missioni nella penisola balcanica, adesso la situazione sarebbe diversa. Quindi che valore ha per lei continuare a indossare in questo caso una giacca dell'aeronautica, ma in generale la divisa a cui lei ha detto in precedenza di essere molto legato? Sì, eh, L'uniforme per me è la seconda pelle. Stamattina non ho messo l'uniforme giacca e cravatta perché mi stanno aspettando in ospedale per fare la plasmaferesi, che è una sorta di dialisi, quindi è anche una questione di comodità, ma almeno volevo indossare il simbolo che mi rappresenta, che rappresenta quei valori importantissimi che esistono ancora e che io credo di incarnare pienamente. Questa, sì, hai detto aeronautica, sei dell'esercito, è la, il giubbino del pilota, quindi fondamentalmente quando si parla di piloti si pensa ai piloti dell'aeronautica, ma anche noi dell'esercito abbiamo, no? l'aviazione dell'esercito, abbiamo i piloti. Continuo, ho lottato per continuare a vestire l'uniforme, perché dal momento in cui sono stato riformato con il 100% di invalidità, ed essendo stato iscritto in ruolo d'onore, ho chiesto, ho fatto domanda di rientrare in servizio. E quindi dal 1 gennaio 2010 io continuo ancora a vestire l'uniforme, a rendermi utile, sotto altre vesti. Eh, perché non sono più idoneo a pilotare un elicottero, ma faccio parte del gruppo sportivo paralimpico della difesa, che è il reparto atleti disabili, coloro che per servizio in missioni operative e in missione all'estero hanno contratto delle infermità permanenti, ci viene data questa opportunità che anche con una tuta ginnica o con la divisa da ciclista possiamo ancora rappresentare l'Italia in campo internazionale e portare a casa anche dei risultati. E questo ti aiuta a vivere. Come spesso io sottolineo, c'è una gran bella differenza tra il sopravvivere e il vivere. Sopravvivo grazie a tutte le terapie quotidiane che devo effettuare, ma io vivo nel vero senso della parola quando mi metto in gioco, quando sono sul mio triciclo, quando rappresento l'Italia o quando sono in mezzo ai giovani, come qui con voi questa mattina. La ringrazio, Colonnello. Grazie a voi per avermi dato questa opportunità di portare anche qui in questa scuola la mia testimonianza.